Fabio in uno degli store, quando credo dopo fossi già manager, si fa un frattuccino enorme, si siede su un tavolino in modo da poter vedere bene tutte e due le entrate, foglietto di carta e per, non so se tutta la giornata tutta la mattina, però per un bel po' di tempo, si mette a segnare quante persone entravano da una parte e quante persone entravano Aveva uno stand pieno di panini, lo mette di fronte all'entrata dove entravano più persone, viene svuotato completamente entro la fine della, della giornata. Mi dice un po' <ride> la morale secondo me. Ma allora, questo quindi secondo me è una domanda che io dovrei fare a te da psicologo. <ride> ok. Secondo me è ossessione. Sì, sono sempre stato un ossessivo dell'eccellenza. Io l'unica persona che competo tutti i giorni e la mattina è incontro me stesso. L'unico obiettivo che mi metto ogni giorno è, è fare meglio quello che ho fatto il giorno prima. Alcune volte quando si lavora in, in aziende grandi come poteva essere la mia Londra, non si ha anche da manager, non si ha grossissimi margini di cambiamento, non si ha la possibilità di lavorare con i dettagli. In realtà l'ho fatto una settimana. Quello scorso perché, ah, okay. che avevi detto perché guardavo se a differenza di banca in base ai giorni e il fatto è che ovviamente nei piani alti aziendali se vedono un miglioramento e vedono che il merito è della persona che lo gestisce è stato poi questo per me uno dei motivi per cui poi si sono promosso più volte Qui secondo me è scatta subito un'osservazione a chi ci vedrà dall'altro lato eh, Sì, in Inghilterra, in Italia magari non funziona così Secondo me il, il concetto del miglioramento è basato solamente sulla persona, non sul paese sì sicuramente, magari sono più opportunità in altri paesi <ride> cioè, ma quello non è, non è relativamente importante è importante secondo me il concetto che sta alla base se uno dà il 100% e cerca il 105 il 108 eccetera raggiunge i livelli che vuole raggiungere se, se una cosa non ti piace trovo un modo di, di cambiare. cambiare mi ricordo che quando tu forse eri ancora assistant manager dissi uh, sai sono troppo vecchio per diventare re manager quindi so che più di manager no, non riuscirò a diventarlo perché qui la carriera è molto più veloce il vero limite è l'unico eh, quello che ti dai no? il goal quando ho iniziato a lavorare a, a Caffè Nero a quel tempo era arrivare all'area manager position eh, all'età di 30 anni mm -hmm. e scusami all'età di 29 okay. perché sapevo che la, eh, diciamo il record eh, aziendale era quello di 5 anni di carriera io volevo ci sei fatta? no e sono in età la 5 okay.